Benvenuti in un nuovo video di Alboreto. Il mio canale YouTube è iniziato. Iscrivetevi. Ciao no, ragazzi, siamo a Livigno, siamo tornati in patria. È arrivato anche da mangiare? La lasagna della nonna. Mamma mia. Finalmente torniamo al motolino. Non siamo ancora riusciti a venire perché... Io sempre con quella telecamera in mano, io veramente non lo so. Abbiamo filmato a... Un po' di parmigiano, sì. Grazie. Come ben sapete abbiamo già filmato a Paganella Pila l'episodio per Red Bull. E questa volta siamo venuti a Motolino a filmare l'episodio di Red Bull che tra l'altro trovate già in descrizione a questo video Quindi mi raccomando, guardate questo video episodio, spoiler a qualcosa ma senza spoilerare troppo per favore Diciamo che c'erano uno sport invernale non in inverno, Ok. pochissimo controllo della situazione okay. e un incidente gigante Ok esatto Siamo qui con le nostre belle bici, la DH norma. e con gli sci Tutto nella norma <ride> Vai su con le pelli hai detto? Sì <ride> Oh eh? Sudata, zero controllo, si manda tutto <ride> comune. <ride> Quando vuoi parti, io mi adeguo. <ride> oh! Ma... Ma... Ma... Ma... Ma che cavolo? Esatto. Quindi ragazzi, mi raccomando: Non perdetevi questo episodio perché abbiamo fatto di tutti i colori. Siccome lui prima ci teneva tanto e continuava a dirlo. Sigla. No, è meglio, grazie. Allora, quando guarda, eh, guarda, dentro qua. Sigla. Non vi nascondo che ieri sono riuscito a rompere un raggio dell'Industry 9. prima volta nella storia. Questo. Ok ragazzi, quest'anno siamo back al Sì, ah, Perché Nick Pescietto ha usato la mia GoPro? Aia Nick cavolo mi ha impostato la GoPro, non sei proprio capace di usarla Ecco <ride> Ok uh. È a ruota ragazzo, è a ruota Ti sono appiccicato, ti sono appiccicato Qui trasferello Devo dire che sono provato nella giornata di ieri, sono cotto 8 già prima mattina Albi, mi fai vedere come affronti quella nuova S là? Prendiamo tutto quello che c'è a destra Sì tu vai Prendi anche quello che sta tagliando l'erba Oh Alboreto se non vedo che lo fai bene Mi incazzo eh Ti dico che mi incazzo molla mollati freni Porca oh. p Alboreto! Ragazzi per favore Eh ma non è possibile Ma quanto co stai andando piano ragazzi commentiamo per far mollare i freni al boreto grazie ma molla lì ancora ingheppato con la mano lì facciamo la linea nuova ho provato ieri una volta però ieri c'era un botto di vento oggi sembra calmo sfruttiamo il momento io voglio sull'ultimo voglio un one end di quelli per youtube In che bello Ah one hand tirato L'ha fatto l'ha fatto l'ho visto Cos'è che mi regali? Bello bello ok Vediamo se il buon Marco Ci regala il trick Yo Dagliene Sì Tiratissimo bello fighissimo Grandissimo Marco mi ha appena detto Ripeti uno Ripetilo per loro Facciamo fronni Sì ma è che mi ha detto Perché ci sono io cioè, Perché ci sei tu dai, Mi casa Mi casa Cacciacelo cattivo mi tuo gaza. Ragazzi non abbiamo trovato la pala Quindi io e io gli stiamo Spostando il mulch Perché ce n'era veramente poco qua in centro Siccome deve fare fronni e l'ha appena imparato E c'è anche vento gli stiamo cercando di preparare l'atterraggio Bello morbido così se sbaglia ce ne ha Sta arrivando Marco, lasciate un like per questa cosa incredibile. Eh! Sì! Sì! Oh! Grandissimo cazzo! Super veramente grande! Quante volte l'hai fatto fino adesso? Allora, tirati, tirati. Eh? Sei. Sei su 10. Ragazzi vi, vi assicuro to... che fare front flip. Un conto farlo con la bici ad Che si fa? Con la bici di H. Ragazzi, cambia Beh, assolutamente. Cambia. Grandissimo. Potremmo alzare facciamo un fronitac provi Tac. provi tack ragazzi istoppabile dai, go. <ride> dai! Go. mandalo oh! Incredibile oh ragazzi! Incredibile, veramente questa cosa mai vista, ragazzi! Ma l'hai tenuto tutto, incredibile! Poi era questo qua? No, no, no, ha senso. No, no, no, è, è il contrario dell'alboretata. No, quella lì è proprio quando switchi da Alboreto addio di colpo. Diente invincibile no, eh. L'alboretto mi ha appena detto che c'è uno step up là E vedendo i salti che ha ingheppato fino adesso Che ha ingheppato tipo tutti i salti che ci sono in park Fino a qua oh, oh, Non è possibile oh, Palla lì oh. Però quello lì è un doppio ragazzi Con dietro in atterraggio un tronco di legno Se ingheppi quello Albi lasci lì metà bici Esatto quindi per favore vai, vai, Siccome vai, vai, sono dietro di bring. te E non vorrei atterrarti sopra Per favore prendilo a una velocità adeguata Ok, Parola di police. È un po' di là hai saltato però ci stava. Devo sorpassare il boletto, ragazzi, ne prossimo. Non diciamoglielo. È un agguato, ragazzi. Non si accorgerà di niente. Attenzione! Prova sorpasso! Si butta dentro! Ce ne prova di qua! E si butta dentro! E va via! Scambiamoci le GoPro, dai! Ma guarda che bello che ha il mio gatto morto! Si vede che non ne ha di più, si vede che non ne ha. Proviamo a prendere la BB, che ragazzi c'è dentro una pastellina interessante. Ah non me la ricordo, eh, quindi.. Ah c'è. Cioè, allora adesso tra poco c'è un saltino, eh Ian. Allarga, stai largo. Di qua piano. Qua adesso c'è un pezzo incazzato nero. Bella tecnica non me la ricordavo così eh Bella molto molto tecnica eh. Ma cosa sono quelle delle tracce sospette Sembra che qualcuno abbia sciato <ride> su questo prato Ragazzi qui ieri si è compiuto il misfatto. sfatto eh. Il nostro Ian ieri ha provato Un'esperienza nuova okay. con gli sci Però non si può dire Dovete per forza guardare il video C'è in descrizione ragazzi Ma io dico che secondo me vorresti ripetere questa esperienza Perché cos'è che avevi detto ieri? Ragazzi ha detto Ian Che se questo video raggiunge i 10.000 like ragazzi 10.000 like e 10.000 followers In più sul mio Instagram 10k in più? Oh la un madonna top. un botto su Instagram Dire dai almeno... Eh, un 5 Un 5 che è già tanto ah, sui 5k va Mi faccio una giornata intera In park Con Toto Vestito da sci Con gli scarponi Ragazzi e Io giro in bici Io non lo so Guardate che Questi contenuti ragazzi sono Potrebbero essere unici al mondo quindi per favore ragazzi due cose lasciate like andate sul profilo di ian e dove dobbiamo farlo crescere di 5k, 5K. ragazzi per favore facciamo. per favore fatemi realizzare questo video ve lo chiedo umilmente sarà storico <ride> No, Adesso facciamo no, la gara presente quella curva lì vi filmo e tutti dovete fare con giù il piede devi sgommare oh. Alboreto cattiveria eh cattiveria ma dai neanche giù il piede mi hai messo Attenzione Ipo ci prova Guardalo qua Attenzione Ipo mi ha spolverato via per bene Tentativo alboreto 2 Niente Niente alboreto Bocciato alboreto Fammi una faccia per questa cosa Ok Albi simuliamolo Metto qui con la, con la GoPro così Aspetta eh, Vai Madonna, sei incredibile Senza parole ragazzi Non c'è speranza, mi piace Trova per favore una giustificazione a questa cosa Io Non, non mai fatto. sono mai andato a fare le sgommate Nessuno mi ha mai voluto bene È l'Italia dell'otto per mille alla chiesa alboretica Mettiamo capogruppo Alboreto, Così avrà tutto l'attenzione dietro è, è che qui si sorpassa. Vediamo se riusciamo ad arrivare in fondo all'Aias. Che Alboreto è in fondo al gruppo. Ah, sì. Ian dietro, vai vai Ipo. Vai, vai vai vai vai vai dietro, dietro. Attenzione, Ian subito cattivo su Ipo. Subito, Ian. Attenzione, ragazzi. Alboreto intanto prende un po' di distacco. No, la traiettoria. Ma io frego due persone. Frego due persone. No, no, no. E va. Però c'è l'alboreto, c'è l'alboreto in mira, gli metto pressione. Attenzione, chiude la porta! Mi chiude! Si butta dentro! Dentro cattivo! È entrato! E scappa via! Scappa via, scappa via! Sapete cosa facciamo adesso? Per farvi capire la sensazione. Adesso gli mettiamo la GoPro all'alboreto. La, la tensione vista dall'alboreto, ragazzi. Non sono d'accordo, questo è un sfruttamento minore. Che sofferenza. Riders ready? Dai dai dietro dietro, dietro dietro dietro Oh shit oh shit non mi avrete oh, oh. Sono dentro sono dentro ah, oh. La mia gamba Maniaco. No, Lo taglio lo taglio No oh, sbagliato oh. Gentile questo sorpasso Sì di nuovo terzo sto infilando a ceceo Guardate che girava La mia gamba sta finendo dentro mia figlio poteva morire Mio figlio poteva morire Ian mi ha appena confessato che su quel salto lì prova a toccare col piede la pianta e vi confesso che io non, non me la sento molto Mi sembra abbastanza nazi come cosa Devo aver paura ragazzi oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! <ride> Avrò la mia opinione ragazzi Ma mi dispiace dirlo Gli skier rispetto a tutti gli altri sport Hanno una marcia in più su queste cose Sono, no. anzi, sono versati gli <ride> skier Cioè non lo faccio io quella roba io E anche Blanco. oggi il Toto si è preso la sua dose di è, paga è Vai mi fammi vedere se hai imparato a sgommare No dai più cattivo Butta fuori il culo Oh Finalmente ha fatto una sgomata abbastanza degna Albi? No! Albi? Per YouTube? No! E altro. No! È schifo! Ragazzi, lo schifo! Disiscrivetevi! Questa <ride> era usata in questi giorni eh, per girare che non ha un ottimo odore. Prima di chiudere il video, l'avete allora, visto anche questa volta, siamo venuti a Bike Park, abbiamo fatto la recensione, abbiamo fatto il vlog, mi raccomando. Andate in descrizione a vedere il video. Io e Alboreto ci abbia sfaccato, cioè Abbiamo spaccato, abbiamo messo idee, dentro... Abbiamo avuto delle idee intanto che lo scrivevamo perché questi episodi di Red Bull, non i vlog, ma gli episodi quali di Red Bull, li scriviamo proprio, li programmiamo. Basta, ricordate di iscrivervi al canale. Oggi Alboreto praticamente ha ingheppato solo i salti. Imparato a sgommare no. Non è capace Mettiamo di farlo. Vediamo l'hashtag Sgommiamo con Alboreto. Sgommiamo ma non nelle mutande. <ride> va Due <bene. ride> giorni bellissimi, però veramente siamo morti. Cotti, ragazzi. vero? Siamo cotti. Ci vediamo. Al prossimo video un prossimo video ragazzi yep. <ride> Ah basta <ride>